Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati eh, su questo canale, stasera siamo su Focus, un saluto a tutti coloro che ci seguono e un caro saluto a tutti i nostri collaboratori, soci, ai simpatizzanti, a tutti coloro che continuano malgrado tutto a eh, seguirci anche se a distanza. E, mh, speriamo che accelerino i, i tempi per poterci rivedere in presenza ma nell'attesa continuiamo con le nostre dirette a fare questo lavoro che secondo me mai come ora è così importante. Eh, vi ricordo che noi che non abbiamo mai smesso praticamente anche se si è fermato il mondo per eh, varie circostanze noi abbiamo sempre continuato in un modo o in un altro a fare il nostro lavoro a cercare di comunicare a tenere compagnia ma soprattutto a tenere alte le vibrazioni dello spirito perché bisogna assolutamente cercare di mantenerci in quella linea di equilibrio, in quell'armonia giusta che ci permette poi di accogliere ogni cosa che la vita ci proporrà. E se non abbiamo questa fede, se non abbiamo questa serenità di base, eh, la vita diventa veramente un problema da vivere. Per cui è sempre importante, io lo ripeterò all'infinito, ora l'ho detto sempre, lo dirò ancora per molto tempo, per tutto il tempo che avremo, bisogna imparare a far tesoro di tutto quello che abbiamo accumulato in anni di esperienze spirituali e cercare di mettere in pratica tutti questi insegnamenti che noi abbiamo avuto nel tempo per poter meglio vivere quello che sta accadendo nella nostra personale vita e anche nel mondo perché insomma eh, le situazioni eh, sono quelle che sono le vediamo tutti i giorni in televisione problemi come il clima, problemi con il nucleare, problemi con le malattie, problemi con i virus, problemi con la delinquenza, problemi con la droga, problemi con tutto quello che in particolare accade in questo mondo oramai da troppo tempo. Si spera che sempre di più queste negatività possano allontanarsi da questa realtà perché comunque se vogliamo Vivere il nuovo tempo bisogna imparare a fare a meno di tutto quello che eh, ora è eh, praticamente all'attenzione di tutti e che comanda ogni cosa e ogni realtà. Questo male deve finire, questa realtà negativa deve, si deve estinguere e dobbiamo far spazio a questo tempo che è nuovo che è giunge dove sicuramente potremo vivere energie diverse e anche e soprattutto vivere la vita in un modo diverso, più consapevole, più gioiosa e più responsabile. Certamente il lavoro, io dico sempre che è un lavoro personale, noi dobbiamo assolutamente cercare di attingere dalle nostre realizzazioni spirituali per poter meglio praticarle e, e svilupparle nella vita che viviamo. Quindi tutto quello che noi abbiamo raccolto in anni di, di, di conoscenza, di ricerca, noi lo dobbiamo utilizzare proprio per vivere al meglio questo passaggio e questa nostra eh, vita, così come ora si presenta. Certo, eh, non possiamo pensare che, che perlomeno per ora le cose, certe cose, possano finire o possano andare a migliorare. Bisogna ancora toccare quel fondo che serve per poter veramente risalire. Risalire per poi non fermarsi più. Quando inizieremo a risalire potremo sicuramente parlare di illuminazione, potremo parlare di ascensione, potremo parlare di nuovo tempo e di nuova dimensione. Ma il lavoro deve essere sempre un lavoro che facciamo per conto nostro. Noi dobbiamo lavorare, lavorare su di noi, dentro di noi, per poter migliorare tutto intorno a noi. Ma per migliorare tutto intorno a noi dobbiamo lavorare molto dentro di noi. Quindi cominciare a capire queste leggi universali, questi insegnamenti che abbiamo potuto ricevere da tutti i maestri e da tutte le verità che abbiamo conosciuto questi insegnamenti e queste leggi devono far parte della nostra vita perché è un po' come aderire a quei principi cosmici che poi la religione ha chiamato comandamenti anche se come abbiamo già detto non è che sono stati un pochettino modificati però sarebbero più che sufficienti quelli che vengono contemplati nella teologia cattolica a farci vivere una vita sicuramente migliore. Quindi credere sempre di più, non abbassare la nostra fede perché vedo che c'è un momento di allentamento generale e percepisco anche un allontanamento di molte persone da quei principi che credeva, in, nei quali credevano, quei principi, quelle verità che noi condividevamo e che continuiamo perlomeno da parte nostra a condividere a vivere e a crederci però vedo, percepisco e vedo che c'è una forma di allontanamento e non so se questa è dovuta al problema che accade ma signori miei se basta un problema come questo per farci perdere tutto quello che è la nostra crescita interiore allora ben vengano questi problemi speriamo che ne vengano ancora altri per vedere un po' quali sono coloro quali sono gli individui che, che resisteranno cercando di mettere in pratica tutto quello che hanno raccolto in anni di esperienza e di ricerca. Perché dobbiamo, non dobbiamo certo fermarci al primo ostacolo. Okay? Questo è l'inizio di, di una realtà che andremo a vivere sempre più complicata. Perché ora, per distogliere l'attenzione da questa... Eh, pandemia sicuramente dovremmo vivere qualcosa di più grande e questo qualcosa di più grande è in arrivo per cui staremo a vedere come reagiremo a queste altre realtà più grandi di quelle che viviamo altro che pandemia perché stanno accadendo già si vedono e si sentono delle cose nel mondo che sicuramente attireranno l'attenzione generale quindi io vi consiglio sempre di rimanere sempre al vostro posto, di continuare a credere a ciò che vi ha sempre reso liberi, liberi nella ricerca, nell'emozione, nel sentimento, in quella vibrazione spirituale che anche molte volte abbiamo condiviso insieme e che io da parte mia continuo a vivere e continuo a cercare di condividere con tutti voi. Quindi dobbiamo essere sempre centrati, sempre pronti ad accogliere tutto quello che deve necessariamente accadere, tutto quello che deve necessariamente manifestarsi perché questo passaggio eh, si sta accelerando ma con questa accelerazione dovete sapere che c'è anche un incremento di realtà negative che dovremo assolutamente eh, eh, comprendere. Risolvere e vivere. Quindi mi raccomando, pronti, sempre pronti, come diceva il grande Eugenio Siragusa, la valigia deve essere sempre pronta perché in ogni momento della vita noi dobbiamo essere disponibili a fare dei cambiamenti e certamente questi cambiamenti devono essere dei cambiamenti che portano verso l'alto, cambiamenti che portano a vivere realtà superiori di quelle che finora abbiamo vissuto non certamente alla valigia per andare a fare tutto quello che non avevamo mai fatto prima è, ecco tutto quello che ci porta lontano dalla via maestra che è quella che ci dà l'unica speranza di salvezza e di redenzione io continuo ad essere il Giuliano Falciani di sempre io credo sempre a quello che ho sempre creduto anzi più i tempi eh, vanno avanti più il tempo va avanti e più questa fede in me cresce e si ingigantisce. Io spero che sia anche per voi, perché altrimenti sarà un problema giungere con questi allentamenti alla fine del percorso. E anche qui vorrei citare ancora una volta quello che Eugenio Siracusa mi ha detto a me personalmente, «Vedi, mi disse un giorno a quattro occhi, è bello tutto questo movimento che c'è in giro, ma è importante arrivare fino in fondo, perché ciò che conta è giungere alla meta, non perdersi per la strada. E vedo che c'è un movimento che non mi piace affatto, un allentamento che è pericoloso e che dovete assolutamente controllare. Poi, per l'amor di Dio, dovete sempre ed esclusivamente fare ciò che sentite ma io non mi posso esimere dal darvi e continuare a darvi i consigli di sempre tenete le mani sull'aratro mani ferme sull'aratro e sguardo sempre davanti a voi verso l'orizzonte perché nel men che non si dica tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro quindi essere pronti essere saggi, svegli, significa saper accogliere ogni cambiamento, ogni evento con la giusta energia, con la giusta forza e con, la giusta, eh, eh, eh, con, la, con il giusto movimento. E dobbiamo imparare a fare come le famose sette vergini, quelle savie, quelle che avevano messo la lampada e nella loro lampada l'olio che gli sarebbe servito per affrontare. I momenti peggiori e non fare come le vergini stolte che alla fine si sì, sono attratte dal, dall'evento, dal movimento spirituale ma non fanno niente per poterlo vivere e poterselo meritare. Quindi bisogna stare molto, molto attenti, attaccati alle nostre, ai nostri raggiungimenti, attaccati alla nostra fede e soprattutto centrati su quella realtà che stanno tentando di sconvolgere con tutte queste eh, discussioni con tutte queste negatività che nascono da queste separazioni indotte, volute o non volute, da quello o da quell'altro, si sta vedendo, stiamo assistendo ad, un, ad, un, ad uno sgretolamento che è veramente pericoloso non vale mettersi contro qualcuno. Non bis Bisogna assolutamente cominciare a rispettare una volta per tutte le scelte di tutti, anche se noi decidiamo che non sono giuste per noi. Ognuno deve avere la libertà di potersi muovere come vuole. L'amore così detta e l'amore così desidera e così deve essere. Perché vedete, vi ritorno, a rifare quella frase meravigliosa del Cristo, l'amore più grande, quando disse, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. E questa perfezione in cosa consiste? Non se uno deve pensare di essere perfetto come Dio, campa cavallo, che l'erba cresce, ma questa perfezione noi la possiamo raggiungere nella nostra Umanità, nella nostra piccolezza, perché Gesù spiega anche in cosa consiste questa perfezione. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Ecco, questa è la perfezione che noi dobbiamo raggiungere nella nostra vita. Rispettare la le libere scelte di tutti, amare indipendentemente da cosa scelgono gli altri, amare incondizionatamente tutto e tutti come fa il sole con i suoi raggi che splende su buoni e cattivi. In questo consiste la perfezione umana pari che si allinea alla perfezione del nostro Padre Celeste. Io spero di avervi spiegato bene questo concetto che è molto importante. E ricordatevi un'altra cosa. Quando accadono fenomeni di divisione, sappiate che in, in, in tutte le divisioni è presente il maligno. E quindi bisogna stare molto, molto attenti a non cadere in questa trappola. Io spero che questo piccolo mio cappello possa essere un sostegno alla vostra fede e soprattutto a qualcuno possa anche scuoterlo in profondità se magari aveva perso determinati stimoli o determinate aspirazioni. Allora, l'argomento che io stasera vorrei eh, trattare e condividere con voi è accrescere la coscienza spirituale attraverso l'elevazione del... Allora, abbiamo detto che è necessario imparare a conoscerci in profondità e per conoscerci in profondità bisogna imparare a leggerci dentro. E quindi eh, questa lettura ci permette di entrare in una profondità che generalmente la mente non desidera che noi andiamo. Questa è una volontà, una libera volontà che deve nascere dal nostro potere di scelta. Quindi noi dobbiamo imparare a leggerci dentro, a conoscerci in profondità e questo può avvenire solo se ci impegniamo in una meticolosa analisi del nostro io inferiore. Quando parlo di analisi del nostro io inferiore mi voglio riferire sicuramente all'ego della personalità, cioè a tutta quella realtà che fa parte della nostra umanità, perché quando parliamo di ego superiore non c'è niente da analizzare sull'ego superiore, c'è semplicemente da mettere in pratica tutto ciò che ci consiglia, che ci ispira, All'interno, quindi il nostro io inferiore dovrebbe assolutamente ascoltare e fidarsi del, del suo io superiore, che è la natura spirituale, la natura spirituale che chiamiamo essere divino, che, che ci permea e che e attraverso le nostre, i nostri movimenti nella materia regista le sue esperienze evolutive. Ricordiamoci sempre che. È l'io superiore, il nostro vero sé, ovvero quel giudice, il vero maestro, il vero saggio, il giusto, il buono e l'assoluto bene che risiede nella nostra profonda essenza che è luce. Non ci sbagliamo se diamo ascolto a questa meravigliosa essenza che è la nostra divinità, perché... Vorrebbe guidare questa nave che è la nostra vita, ma molto spesso noi glielo impediamo, anzi lo mettiamo, lo facciamo stare in panchina, il nostro io superiore, e giochiamo noi la partita della vita con tutto ciò che poi alla fine accade. Eh, Dovremmo imparare, e questo lo possiamo fare fin dal, da subito, fin dalla mattina quando vi svegliate, dovete desiderare di essere guidati dalla vostra luce interiore dovete al momento che ringraziate il sole perché ancora vi permette di vivere un'altra un meravigliosa giornata perché questo ringraziamento è doveroso non ce lo dobbiamo di dimenticare queste tre grazie, grazie, grazie, grazie lo dobbiamo subito indirizzare al sole al momento che apriamo gli occhi perché grazie alla sua luce, perché grazie al suo amore, e alla sua potenza di vita che noi esistiamo e che quindi possiamo fare esperienza ed evolvere in questa dimensione. Quindi una volta ringraziato il Latore di tutti questi doni, noi dobbiamo desiderare che sia la luce a guidarci per tutta la giornata che possa guidare i nostri pensieri elevandoli che possa allontanare da noi tutte quelle paure tutte quelle situazioni negative che potrebbero disturbare la nostra giornata e che possa veramente condurre il temone della nostra vita che possa guidarci verso la gioia la serenità e la pace interiore ecco già iniziare la giornata con questo desiderio all'inizio sì mi rendo conto che all'inizio potrebbe essere un qualche cosa a mo' di filastrocca o qualche cosa che non sia però voi dovete sforzarvi di sentire in profondità quello che state pensando e che state riferendo sia che lo riferite al sole sia che lo riferite alla vostra natura superiore perché noi dobbiamo credere che quello che pensiamo e quello che diciamo è vibrazione e questa vibrazione attira l'interesse di questa luce che è dentro di noi. Quindi dobbiamo attivarci in questo movimento giorno dopo giorno, come è anche giusto e doveroso fare ogni sera prima di addormentarci e ringraziare sempre per tutto quello che è accaduto in questo meraviglioso giorno. E poi che non succeda mai che possa passare un giorno senza che abbiamo fatto qualcosa di bene. Quindi anche questa è una riflessione che noi dobbiamo veramente compiere ogni giorno, ogni santo giorno e ogni santa sera perché solo attraverso questa analisi che noi facciamo sommaria, per l'amor di Dio, non è che ci mettiamo ad indagare su tutti gli attimi della giornata, ma le, le, le situazioni più salienti, quelle che più saltano all'occhio e alla memoria, perché sono quelle che lasciano quella energia che deve essere poi rielaborata, riconsiderata di vista, che è poi il nostro movimento e dobbiamo anche imparare a farlo giorno per giorno, perché... Verrà un giorno, quando sarà la sera della nostra vita, che dovremo veramente rivedere non solo ogni giorno, ma ogni attimo che abbiamo vissuto in tutta la vita. E lo dovremo analizzare in profondità, proprio per capire cosa abbiamo fatto. Ed è, molto, è una bella abitudine cercare di ripetere, anche se velocemente, questo movimento giorno per giorno, perché... Un ringraziamento al mattino. Io vi dico sempre che una persona che si, si pone nella logica gratitudine e del ringraziamento, come può essere triste? Perché si ringrazia sempre solamente per il bene che riceviamo. Anche per il male se sappiamo poi che poi è un bene per l'amor di Dio, ma soprattutto ringraziamo e siamo felici e gioiosi e siamo grati per tutto il bene che giunge. Quindi già se tu la mattina hai questo pensiero, già ti poni nella condizione della gratitudine che ti allontana automaticamente, perlomeno in quel momento, che poi dovrai farlo durare per tutto il giorno, quella forma di tristezza che ti fa abbattere. Io ho risolto problemi di infelicità o di tristezza proprio in questo modo ma già da molto tempo perché sono molti anni che io non passa un giorno che non ringrazio per quello che ho e per quello che ho ricevuto per quello che mi sarà dato durante il giorno dal mattino per quello che ho ricevuto durante il giorno alla sera quando ci poniamo nella logica della gratitudine noi siamo nelle grazie di dio noi siamo nella grazia e quando viviamo nella grazia, che non è altro che la divina provvidenza, che ci permette di affrontare la vita con tutte le sue variegate situazioni, quando noi viviamo nella grazia, noi possiamo veramente ricevere continuamente doni dall'alto. Ma anche questa è una questione di fede. Dobbiamo credere, dobbiamo pensare che possa essere possibile, ci dobbiamo impegnare a far sì che questo che noi crediamo e che chiediamo possa avere un movimento logico nella nostra vita. Dobbiamo metterci quella giusta forza, non è che si fa come ripeto spesso quella canzone, proviamo anche con Dio non si sa mai, no? Dobbiamo essere proprio, deve essere l'anima che chiede deve essere lo spirito che chiede e deve essere il nostro io inferiore che si inginocchia a tale potenza e a tale meraviglia. Perché quando parla il Dio che è in noi, il nostro io inferiore si deve inginocchiare. Cioè noi ci dobbiamo inginocchiare alla potenza dell'amore che vibra dentro di noi, perché questa realtà esiste e esiste ancora di più quando noi crediamo e quindi gli diamo la giusta fede e la giusta fiducia affinché possa meglio lavorare nella nostra vita. Quindi noi dobbiamo farlo lavorare, questo io superiore. Dobbiamo permettergli di agire. Eh? E per far questo noi abbiamo bisogno necessariamente di utilizzare un altro grande potere divino che è in noi. E è la forza di volontà. E Non vi dimenticate che è la volontà e che è attraverso la volontà, e attraverso la nostra volontà che tutto può cambiare, che tutto può accadere permettendo così all'essenza divina che è in noi finalmente di operare. E quando opera il Dio che è in noi, noi viviamo un'estasi. Noi viviamo la gioia, noi viviamo la pace, noi viviamo l'equilibrio, l'armonia e la serenità che ci distingue, anche di fronte ai problemi della vita, perché abbiamo la forza per poterli affrontare nel migliore dei modi. Non c'è niente di impossibile. Parliamo del raggiungimento del nostro bene supremo. Non si può credere all'impossibile non si può dire questo non lo posso fare perché al momento che poniamo nella logica dell'impossibilità l'impossibilità prende il sopravvento cosa ha detto ancora una volta l'amore più grande di tutti gli amori per chi ha fede tutto è possibile ma la fede cosa è? Deve essere una fede motivata in un senso religioso? Deve essere una... no, la fede è qualche cosa che noi attingiamo dalle nostre profondità. È la convinzione del nostro spirito, o meglio, la sua realizzazione in questa forma. Quindi noi dobbiamo assolutamente avere fede in noi. Perché io quando parlo di fede non dovete andare a avere fede a destra e a sinistra, ma soprattutto in voi stessi, perché è proprio in voi stessi che risiede quella divinità che può aiutarvi, che può risollevarvi da ogni problema della vita. Attraverso una profonda analisi del proprio livello evolutivo ed una cosciente sintonizzazione con le leggi universali, il nostro Sé superiore, cioè il principio divino che è in noi, può espandersi e finalmente influenzare positivamente la nostra vita e sicuramente quella di tutti coloro che noi abbiamo scelto come prossimo da amare. E... Permettetemi di ripetere per coloro che magari non hanno mai ascoltato una mia conferenza questo principio. È molto importante avere eh, l'idea che il nostro prossimo è una scelta che abbiamo fatto prima di incarnarci. E il nostro, del nostro prossimo fa parte pure quella famiglia karmica con la quale dobbiamo risolvere determinate situazioni evolutive. Il prossimo significa vicino, quindi qualcosa, qualcuno che è vicino alla nostra vita. E non necessariamente deve essere un parente. Ma certamente i parenti sono i più prossimi. Coloro che vivono in famiglia sono coloro con i quali abbiamo a che fare per tutta la vita, magari. Quindi sono veramente i prossimi. Il prossimo è inteso: colui che è vicino alla tua vita, colui che si muove nella tua sfera evolutiva, colui che fa parte della tua famiglia karmica. Potrebbe essere questo prossimo anche qualcuno che abita molto lontano, ma siccome è sempre molto vicino nel vostro pensiero e nella vostra vita, fa parte del vostro quadro evolutivo. Per cui quando parliamo di prossimo da amare, noi dobbiamo eh, pensare che questo prossimo è una necessità di cui noi abbiamo bisogno per raggiungere un determinato livello di evoluzione. Noi con loro, loro con noi. E quando il prossimo, che non era un parente, ha necessità di avvicinarci ancora di più alla nostra vita, nella futura esistenza farà parte della nostra famiglia. E da questo principio evolutivo noi scopriamo che proprio la famiglia è il principio karmico della nostra evoluzione proprio come ho spiegato anche in vite precedenti perché nel filmato vite precedenti e nel libro che è il penultimo lavoro che è uscito che, che abbiamo realizzato per voi io spiego proprio come funziona il progetto karmico della famiglia e spiego anche il perché c'è necessità di andarla a ritrovare questa famiglia nel tempo e a volte c'è la necessità anche di incarnarsi più volte nel solito nucleo familiare, certamente a distanza di tempo, non necessariamente immediatamente, ma a seconda delle esperienze che debbono essere portate a termine. E Dunque per giungere a questo stadio però è necessario uniformare i nostri comportamenti con i desideri del nostro io superiore, attraverso la virtù del discernimento. Oh, unico mezzo possibile per scegliere tra ciò che ci fa procedere nell'evoluzione e ciò che invece può rappresentare un ostacolo alla nostra crescita spirituale e umana. Perché il discernimento è un valore necessario per il nostro processo ascensionale, ed è un, un attributo di cui l'uomo nuovo non può fare a meno, perché è attraverso il discernimento che noi impariamo veramente ad utilizzare il nostro libero arbitrio al meglio. È attraverso il discernimento che noi possiamo veramente fare le giuste scelte nella vita. Saper scegliere il bene per noi significa vivere bene. Saper scegliere il nostro comportamento che non sia un comportamento che crea delle sofferenze al prossimo è un bene che facciamo per noi. Quindi noi dobbiamo sempre usare il discernimento perché il discernimento ci permette di andare oltre e quindi di vedere molto più lontano <coughs> da una comunicazione ricevuta dagli astrali il 25 agosto del 1980 Eugenio Siragusa diffondeva tutti i centri di studio e di ricerca spirituale questo importante messaggio che adesso vi vado a leggere. La limitatezza del potere intuitivo viene dall'incapacità di stabilire una perfetta sintonia tra l'ego inferiore e l'ego superiore. Mentre l'ego inferiore è condizionabile dai valori dimensionali in cui è costretto a operare e sviluppare conoscenze ed esperienze evolutive, l'ego superiore esistente sui piani astrali non è condizionabile, essendo parte inscindibile dell'ego cosmico e quindi onnipresente, onnisciente e onnipotente. L'ego inferiore è sempre legato ai sublimi valori dell'ego superiore e spesso quest'ultimo manifesta chiaramente un indirizzo ben preciso, un movente determinato, facilmente intuibile da chi è capace di ascoltare la voce del profondo. Quando la coscienza subisce quella vibrazione invisibile, intoccabile, reale, positiva, è l'ego superiore che manifesta la sua volontà, l'irresistibile desiderio del bene, dell'amore. L'ego superiore è la vibrazione cristica. Che è legata ad ognuno di voi, indissolubilmente. Capite? Pace sulla Terra. E questo meraviglioso messaggio, che giunge dai Fratelli dello Spazio, ad Eugenio Siragusa, per tutti noi, fa veramente chiara luce su. E una chiara distinzione tra l'ego superiore e l'ego inferiore e anche com'è il meccanismo operativo di queste due componenti della nostra natura. Questo messaggio dunque annunciava già nel 1980 una verità che ancora non è stata pienamente realizzata dalla maggior parte degli esseri umani, cioè l'io superiore è il Cristo che ogni essere senziente possiede quindi quando parliamo di natura cristica possiamo tranquillamente riferirci anche a noi ovvero al nostro io superiore che è il Dio che è noi che è il Cristo che è noi che è l'energia spirituale che proviene dal cosmo che opera eh, nella nostra dimensione attraverso la materia che noi incarniamo. Ma cos'è l'ego? Perché ego dal latino significa il sé, la conoscenza nell'uomo, l'io sono io, ovvero quella potente sensazione dell'io sono che ci fa intuire in profondità che esistiamo e che abbiamo dunque partecipazione alla. Scelta e decisione in tutto ciò che è manifestazione nella nostra esistenza. Certamente è utile sapere che l'uomo è il risultato di tre valori dimensionali diversi l'uno dall'altro anche se operano all'unisono. Infatti queste tre realtà sono lo spirito, l'anima e il corpo. E Sinteticamente vi dico che lo spirito, ovvero l'intelligenza, è la scintilla divina che opera in noi. L'anima invece è definita il corpo astrale o il pneuma, cioè il raccoglitore di tutte le esperienze, che poi è a sua volta informatrice del piano superiore e della memoria del cosmo. E poi il corpo. Il corpo semplicemente è lo strumento mutevole, mortale, utile alla sperimentazione dello spirito nei mondi della materia. Quando vi dico che eh, eh, l'anima informa la memoria del cosmo è una cosa molto importante questa affermazione perché io vorrei farvi capire una cosa molto importante che... Noi attraverso le nostre esperienze raccogliamo informazioni. Queste informazioni alla fine divengono le informazioni del cosmo. Perché quando noi lasciamo questa esperienza o le altre numerose esperienze, la nostra anima Andrà a fondersi con l'anima del cosmo e se la nostra anima raccoglie le esperienze le va a depositare nell'anima del cosmo che a sua volta ha anche una manifestazione fisica corpo e anche una manifestazione spirituale cioè l'energia divina che alimenta ogni cosa. Quindi noi viviamo un micro che è uguale, uguale al macro perché tra l'essere umano. L'universo non c'è differenza. Abbiamo addirittura noi una componente cellulare che è uguale a quella che compone l'universo in termini di pianeti, di astri, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un determinato numero di neuroni che corrispondono ai vari sistemi solari del nostro, del nostro universo. Quindi noi siamo perfettamente in sintonia con la logica del macro. Non ce lo dobbiamo dimenticare. Noi siamo una manifestazione microbica del macro essere che chiamiamo Dio, che, che chiamiamo Padre, Creatore, che chiamiamo coscienza universale. Certamente quando parliamo di coscienza cosmica io mi voglio riferire all'insieme di tutte quelle coscienze universali, ovvero l'insieme di, di tutte quelle coscienze galattiche che si fondono in un'unica coscienza che dà origine al cosmo, quindi alla coscienza del cosmo che annovera milioni e bilioni di galassie come la Via Latte. E poi dobbiamo renderci conto che i cosmi sono veramente infiniti e questa è la creazione. Noi abbiamo anche la capacità e la possibilità di comprendere nella nostra piccolezza, nel nostro piccolo microcosmo, microessere, la potenza e la grandezza del creato. E quando noi, e quando noi percepiamo questa grandezza non possiamo che emozionarci. In profondità e renderci conto che siamo parte del tutto e che nel tutto abbiamo voce e manifestazione e vita per questo dobbiamo essere molto più responsabili attraverso i nostri pensieri e i nostri comportamenti nell'uomo sono presenti ed operano due manifestazioni dell'ego perché non possiamo definire l'ego un'unica realtà. Sono due ego. Parliamo sempre di un ego superiore e di un ego inferiore. Allora, nell'uomo sono presenti due ed operano due manifestazioni dell'ego, quello mortale e personale e quello divino superiore e impersonale. Il primo è chiamato personalità umana che si lega naturalmente al corpo astrale e al corpo fisico il secondo è chiamato individualità spirituale che si lega allo spirito o scintilla divina del cosmo dell'universo e del cosmo e è da considerare il fatto che l'uomo proveniente dal regno animale è proprio il primo essere che racchiude in sé l'individualità spirituale. Perché prima dell'essere umano, cioè dall'animale in giù, quindi animale, vegetale, minerale, avviene che non esiste una individualità nell'elemento che compone la razza, ma la razza, gli elementi razza per razza, com compongono un'unica anima di gruppo, della quale tutti fanno parte e della quale tutti sono sostenuti e vivificati. Mentre l'essere umano è, mostra, manifesta la sua individualità spirituale e si predispone a vivere nella triade superiore, che lo vedrà, come abbiamo visto anche nella precedente conferenza sugli angeli, partecipe di una realtà che possiamo veramente definirla angelica perché ribadisco il concetto di anche qui di angeli ce ne sono di due specie se vogliamo ra rappresentarli così sommariamente ci sono coloro che divengono angeli attraverso una evoluzione della materia e ci sono gli angeli purissime emanazione della luce del padre sono due realtà che abbiamo già affrontato nelle varie conferenze sugli angeli e che vi invito a seguire anche nost sul nostro canale Vimeo dove vi ricordo che tutte le nostre conferenze, tutte le mie conferenze sono pubblicate in diretta e poi mandate in rete in alta definizione e poi vengono anche realizzati tutti i filmati e gli audio, tutti trattati con immagini, praticamente divengono dei meravigliosi documentari che, accompagn che ci accompagnano veramente nella consapevolezza e nella crescita interiore. Quindi l'ego personale è l'ego percepente, schiavo dei sensi, che ha bisogno di vivere il dualismo, che separa il soggetto dall'oggetto in questo mondo tridimensionale. Mentre l'ego individuale, ovvero lo spirito, il riflesso del logos è l'io sono io, cioè una scintilla della grande coscienza universale, momentaneamente separata per necessità evolutive, necessità evolutive personali e comunitarie, In, perché vi ho detto prima che l'universo evolve anche attraverso di noi, non dico solo attraverso di noi, ma dico anche attraverso di noi, perché siamo noi il Dio in questa dimensione e in questa forma. Quindi noi manifestiamo una divinità che ha necessità di imparare attraverso la materia tutte le esperienze che la materia offre nei mondi dimensionali che della materia. Quindi l'ego individuale abbiamo detto è lo spirito, quindi quel, quella realtà che appartiene alla coscienza universale. E solo superando la barriera dei sensi l'ego inferiore è in grado finalmente di conoscere le cose in se stesse, ovvero come sono veramente, come sono in realtà, non più distorte dall'imperfezione, delle basse dimensioni. Eh, quindi, ossia, la, conoscere le cose in se stesse significa eh, conoscere la sostanza e quindi procedere attraverso la sua ascensione, procedere in questo modo attraverso la nostra ascensione, quindi per arrivare ad esaurire la nostra esperienza umana eh, e per poter diventare alla fine del del, del, del nostro percorso evolutivo, un qualcosa che si fonderà nel tutto di cui farà parte, sarà parte cosciente e consapevole. Perché questo è il destino che ci aspetta, rientrare nel grande mare. E se il grande mare è Dio e noi siamo una goccia, qual è la differenza? Che Dio è l'insieme di tutte le gocce e noi siamo una parte di Dio. Questa è la realtà. Non è tanto complicato comprendere la natura di Dio, perché attraverso questo esempio, che poi certamente non è mio perché proviene dai grandi maestri universali, persino Paramansa Yogananda parla in questi termini. Io vi ricordo che un bellissimo film che ho realizzato dopo aver avuto un'esperienza meravigliosa con Yogananda in camera mia, proprio l'ho visto. In camera mia, che con i suoi capelli lunghi mi abbracciava eh, eh, da dietro sulle spalle, eh, è stata un'esperienza meravigliosa. E attraverso, dopo quell'esperienza, mi sono veramente dovuto occupare di questa eh, sua esperienza di vita, di questa sua manifestazione eh, di avatar nel nostro mondo, e ho oh, sono riuscito a realizzare un documento che è molto importante. Io ho anche donato all'associazione all eh, di Ananda eh, quando era in vita ancora sua amica di Ananda. E questo filmato si chiama La Divina Coscienza di Paramanza Yogananda. Lo potrete sicuramente, se non lo conoscete, lo potrete ordinare a noi perché noi lo divulghiamo già da un po' di tempo ed è un film molto bello che attraverso 35 insegnamenti di Yogananda noi possiamo veramente stravolgere, sconvolgere la nostra vita grazie a queste preziose informazioni perché questi maestri universali hanno condiviso con noi tutto l'amore che hanno realizzato hanno condiviso con noi e continuano a condividere con noi tutto il bene che hanno raggiunto e questo lo fanno attraverso ispirazioni, attraverso sogni, attraverso incontri che facciamo nei mondi astrali o attraverso anche percezioni interiori che ci portano veramente a, ad avere un contatto più vivo con il mondo spirituale. Quindi solo superando la barriera dei sensi l'ego inferiore è in grado di conoscere ripeto le cose in se stesse ovvero ossia la loro sostanza e procedendo attraverso la sua ascensione dovrà esaurire l'esperienza su ogni piano per poter divenire informazione all'uno quindi quando noi abbiamo l'idea di essere la, una informazione per il creatore non è bello sapere che abbiamo questo compito nella nostra vita. E il vero scopo della vita è comprendere che noi siamo i terminali di questa grande potenza che è Dio e che la stiamo informando di ciò che accade in questa dimensione, di ciò che accade nella nostra vita, di ciò che accade nel nostro mondo. Infatti l'ego inferiore è legato all'anima. È legato all'anima sì perché l'anima registra tutte le informazioni, quindi in quanto essa non è altro che l'archivio akashico dell'individuo, cioè il raccoglitore di tutte le esperienze vissute con il corpo nelle varie esistenze. Un bagaglio che si è potuto creare grazie al movimento sperimentativo nella materia dell'ego inferiore e dell'ego inferiore fa parte anche la nostra natura fisica quindi il nostro corpo con tutte le sue realtà lo spirito invece è emanazione della infinita e potente energia del cosmo noi abbiamo anche questa possibilità manifestare la potenza del cosmo attraverso la nostra natura umana e noi lo facciamo ogni volta che il nostro movimento nella vita corrisponde al movimento dell'universo, al movimento del cosmo. E questo movimento si chiama amore. Amore per tutto, amore per tutti, amore per ogni cosa, senza distinzione. E questa è la perfezione di cui parlava Gesù nei suoi insegnamenti che l'uomo dovrebbe raggiungere per somigliare al suo padre celeste. Ne abbiamo parlato all'inizio. Quindi l'anima nasce dalla sperimentazione che la scintilla divina compie nei tre regni inferiori. Il minerale, il vegetale e l'animale. Elementi esistenzi nei regni planetari. Il corpo nasce dalla necessità dell'anima e dello spirito coadiuvato da tutte le forze planetarie elementali infatti nella Genesi si dice che Dio crea il corpo dell'uomo attraverso la polvere è una similitudine che comunque ci fa comprendere che il nostro corpo è creato dagli elementi fuoco, acqua, aria e terra queste sono le potenti energie della creazione che hanno dato origine a tutto ciò che è strumento dello spirito e che noi chiamiamo corpo o abitacolo dell'anima e dello spirito. Quindi sono gli elementi che creano la forma ed è lo spirito che imprime la sostanza. Ecco cosa siamo noi, divinità in miniatura. Siamo un Dio che cammina su questa terra, però lo dobbiamo dimostrare. Non dobbiamo solo farci grandi di questa potenza incredibile e poi non dimostrare di esserlo. Quindi per dimostrare che noi siamo dei dobbiamo comportarci nella nostra vita, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, come si comporterebbe Dio in questa dimensione. Questo è somigliare a Dio e raggiungere questa perfezione attraverso la nostra umanità. E mi sembra che sia molto chiaro questo concetto. L'anima in sostanza è la sintesi evolutiva della coscienza dell'uomo, il contenitore di tutte le informazioni fisiche, psichiche e generiche raccolte nei mondi materiali. E poi non dobbiamo assolutamente dimenticare che è sempre lo spirito che prende un corpo e non il contrario. Quindi lo spirito è uno e i corpi sono tanti, a seconda delle necessità dello spirito. Quindi noi avremo tanti corpi, tanti quanti ne ha bisogno il nostro spirito. Per procedere verso la sua evoluzione. E non è un problema avere tanti corpi, perché la morte non esiste. Quando il corpo finisce, quando lo spirito finisce la sua esperienza in un corpo, che sia vecchio, che sia giovane il corpo, lo spirito lo abbandona. E i mezzi per poterlo fare ce ne sono tantissimi come ben vedete. E anche se non ce ne fossero abbastanza, gli uomini li hanno inventati a Iosa per potersi allontanare dal proprio corpo fisico. Eh? Poi ci sono tutti i malanni del secolo, ci sono tutte le malattie, ci sono tutte le patologie, ci sono tutti i virus, ci sono tutti gli assassini, gli omicidi, gli aborti, gli incidenti, per cui non è un problema lasciare il corpo per lo spirito, ma importante è sapere che la morte non esiste. E se la morte non esiste, cos'è che muore? Niente, perché anche il corpo rientra negli elementi, quindi non va perso. Nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Persino anche il nostro corpo si trasforma perché porterà agli elementi che lo hanno creato e costituito le informazioni della vita che ha appena vissuto. Guardate che meraviglia. Tutto è informazione eterna, che si muove in questo meraviglioso, eh, questa meravigliosa creazione che noi chiamiamo universo, parlando del nostro, perché poi gli universi sono infiniti e i cosmi pure, guardate un po'. Quindi non dobbiamo mai dimenticare che è sempre lo spirito che decide quello che deve accadere nel corpo, quanto deve vivere e quanto non deve vivere. Certamente ci sono anche degli arbitri che l'uomo si prende che lo spirito non avrebbe programmato ma sappiamo benissimo che quando noi prendiamo un corpo e ci incarniamo in una nuova vita non, anche se abbiamo un progetto di vita non possiamo essere sicuri di portarlo fino in fondo perché quando ci incarniamo abbiamo sempre a che fare con il libero arbitrio di tutti coloro che incontreremo nella nostra vita e chissà cosa potrebbe succedere. Se non ci sono interferenze di nessun tipo il nostro programma procede, se invece ci sono delle morti accidentali, delle morti violente, degli interventi arbitrari, degli arbitri inopportuni creati dalle volontà di altri esseri umani, certamente il nostro programma cambia ma quel corpo non fa più il lavoro che dovrebbe fare. Per questo si crea un karma in chi uccide e chi si uccide, perché non permette allo spirito, chi opera in tal senso, di portare a termine il suo programma evolutivo. Ma la morte non esiste. Tu, tu puoi uccidere centomila persone, non ammazzi mai nessuno lo pri privi, il cavaliere eterno, cioè lo spirito, il Dio che vive in quel corpo, dello strumento utile, è come se gli rubassero la macchina, è come se gli prendessero l'automobile e gliela, gliela, gliela distruggessero in mille pezzi. Ma il pilota è ciò che conta, non è l'automobile. Per questo vi dico che la morte non esiste, per questo vi dico che dovremmo anche imparare noi ad abituarci a vivere un pochettino nella nostra vita sempre di più questo distacco che poi altrimenti quando accadrà sarà immediato e dolorosissimo quindi cominciare a pensare che questa vita così come la conosciamo non è eterna quando parliamo di vita eterna parliamo delle evoluzioni del nostro io superiore di questo dio che è in noi che in questo momento mi fa parlare a voi che mi fa aprire il cuore, la mente e lo spirito a voi. Questo Dio, di questo Dio, questo Dio non morirà mai. Quindi di quale morte parliamo? Possiamo parlare solo di trasformazione, perché la morte è il più grande inganno della storia dell'uomo. Non c'è niente da dire. Su cui hanno fatto leva le religioni, non tutte fortunatamente. <coughs> Quindi lo spirito è uno e i corpi sono tanti e quando lo spirito lascia il corpo di cui si è servito si identifica nell'unità della sua natura assommando le esperienze vissute e quelle preesistenti e allora ogni legame fisico cessa di esistere e cambia pure il concetto esistenziale finora troppo finora troppo influenzato da valori emozionali scaturiti dall'ego inferiore alla morte che è il vero risveglio l'essere riscopre il suo programma quindi la sua eternità questo accade non necessariamente solo alla morte ma accade ogni sera voi non ci fate caso ma ogni sera Addormentarsi è come morire perché quando siete nel letto che dormite non avete più nessun rapporto con la vita perché siete staccati dalla vita, seppur sempre in un corpo. Ecco, la morte è questo: un addormentarsi in una realtà e un risvegliarsi in un'altra realtà. L'uomo non è un corpo ma è una coscienza un'energia un'energia viva capace di riconoscersi che ha memoria che ha intelligenza durante la sua evoluzione l'uomo cambia molti corpi incarnando sempre il suo bagaglio di esperienze la sua anima la sua coscienza alimentata e dalla potente luce dello Spirito che è il suo vero sé, il Dio che è in noi. Il senso della vita dell'uomo, e non solo dell'uomo, ma anche di tutti gli altri esseri viventi incarnati, è proprio lo sviluppo qualitativo e quantitativo di se stesso come coscienza. Questo è molto importante perché questo è quel meraviglioso concetto che andiamo poi a sperimentare e a conoscere nei nostri seminari di crescita personale che ora stiamo per organizzare anche il secondo livello e poi ripeteremo pure anche il primo. Quindi questi concetti basilari ci permettono di creare i mattoni della nostra vera evoluzione, sono i mattoni delle fonti, sono le fondamenta della nostra evoluzione, queste conoscenze, sui quali potremo costruire la nostra vera dimora. Ma la conoscenza porta alla saggezza, alla sapienza, alla consapevolezza e quindi all'evoluzione. Ma bisogna conoscere, anzi impegnarci a conoscere, desiderare di conoscere. Le cose non vengono da sole. Vanno ricercate, perché chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto e a chi chiede sarà dato. In questi termini noi dobbiamo utilizzare questi insegnamenti cristici. Tutto questo poi per unirsi con Dio, alla fine la grande coscienza ed arricchirlo, come abbiamo detto, con se stesso con le infinite esperienze vissute nelle numerose esistenze. Quindi l'essere arricchisce il Divino Padre con se stesso, fondendosi nella sua immensa natura. Se le religioni avessero da sempre considerato, divulgato e insegnato questo aspetto, l'uomo avrebbe raggiunto una responsabilità tale da non permettersi più il minimo errore di commettere il minimo errore. Tutte le cose materiali che esistono nell'universo, compreso il nostro pianeta e tutto ciò che è presente su di esso, sono destinate a realizzare proprio questo scopo, ovvero garantire lo sviluppo delle coscienze individuali nei corpi materiali. Per vivere armonicamente questa realtà, dunque, è necessario lavorare su se stessi, come? Educando il nostro ego inferiore. E per far questo bisogna cominciare dalla correzione elementare del proprio comportamento nei rapporti con gli altri perché come spiego nel mio film le relazioni umane come strumento per l'evoluzione io noi attraverso le relazioni noi veramente ci predisponiamo a lasciare questa dimensione per viverne una superiore sono le relazioni umane che creano tutti quei conflitti Quel karma positivo o negativo che poi andremo a vivere. Quindi è il nostro comportamento, il nostro pensiero, il nostro movimento che noi compiamo nel nostro prossimo, nella loro vita. Ecco l'importanza di, di, di stabilire le giuste relazioni tra noi e il nostro prossimo tra noi e la vita in generale, tra noi e la creazione in generale, perché noi abbiamo relazione mica con i, solo con i nostri simili, noi abbiamo relazione con ogni atomo di questa creazione che chiamiamo universo, sistema solare, pianeta e paese, città e casa e famiglia. Noi siamo in relazione con tutti gli atomi e le cellule della creazione. Quindi abbiamo responsabilità su tutto e anche partecipazione. Per questo dobbiamo lavorare in un modo più cosciente, a cominciare, ripeto, a cambiare i nostri pensieri, eleviamoli, portiamoli su frequenze più luminose, più frequenze più... Eh, amorevoli, che non ci permettono più di eh, praticare il vizio del giudizio, della condanna che crea poi divisione, sofferenza e, eccetera eccetera perché questo è un brutto momento eh? perché queste cose si stanno veramente rafforzando in troppe persone questo giudizio facile, questa condanna facile non ce la dobbiamo permettere di emanare perché non è da parte nostra, che non ci appartiene né giudizio né condanna. Neppure Dio condanna, neppure Dio giudica. Lo vogliamo fare noi. Quindi lavorare su se stessi, educando il nostro ego inferiore. E per far questo bisogna cominciare, ripeto, dalla correzione elementare del nostro comportamento nelle relazioni che abbiamo con gli altri e, è opportuno poi anche eliminare il desiderio di dominio e di possesso sulle persone perché questi sono i, i problemi che creano il disamore e la separazione l'odio, l'astio e la divisione e tutto quel male che si crea anche in un rapporto di coppia quindi ogni forma di violenza va allontanata da noi per malosità, di gelosia, vendetta, maldicenza, giudizio, ira, passione sessuale, tutte queste caratteristiche sono i fenomeni viziosi del nostro Dio inferiore. Non vi dico che dobbiamo diventare santi, no. Dobbiamo vivere la nostra vita da esseri umani senza eccedere senza degenerare senza fare più di quello che dovrebbe essere fatto sia nel bene che nel male perché alla fine abbiamo, dobbiamo tracciare i nostri limiti anzi li abbiamo già tracciati perché lo spirito ha già le idee molto chiare quando si incarna in questo corpo ha già un progresso che deve portare avanti in una via prestabilita con tutti quegli annessi e connessi che si creeranno, quei particolari che si creeranno strada facendo. Quindi noi dobbiamo fare il nostro lavoro senza eh, creare disquilibrio. Quindi va, va bene tutto finché non divente, finché questo tutto non diventa negativo, vizio e degenerazione. Perché alla fine... Tutto questo male ce lo portiamo dietro anche dopo, quando lasceremo questo corpo. Sapete quante anime continuano a soffrire di realtà che vivevano nella materia, ma non avendo però il corpo per poterle sfogare determinate, eh, determinati desideri, soffrono tantissimo. Quindi bisogna veramente... Cercare un equilibrio perché l'equilibrio nella vita porta sicuramente ad una serenità e ad una pace interiore che sempre di più ci permetterà di lasciare un corpo e di prenderne un altro al momento opportuno. Quindi tutti questi bassi istinti del nostro io inferiore devono essere educati o addirittura eliminati dal nostro comportamento, se noi vogliamo uniformarci a quell'io che è il Dio in noi. Poi, insomma, signori miei, ognuno deve scegliere, ognuno nella propria eternità sceglie come viverla. Se decide di vivere la propria eternità ripetendo molte volte gli stessi errori e quindi ripetendo molte volte che situazioni come queste soffrendo così come soffre e eh, va bene l'universo accoglie tutti i nostri desideri e quindi quindi per distruggere i fenomeni del proprio io sporgente lo chiamerei così perché anche questo ego inferiore è quello che crea tutti quegli angoli eh, acuti dove tutti coloro che si avvicinano nelle relazioni si fanno del male. Invece noi dovremmo essere un, stondare un po' queste forme di ego. Io dico non si può fare a meno dei nostri ego, però si possono perfezionare. Un essere umano non può vivere senza ego perché fa parte della sua natura. Gli ego fanno parte della propria natura, sia quello spirituale che quello della personalità, cioè quello umano solo che dobbiamo permettere attraverso la nostra volontà che il nostro ego superiore possa finalmente educare il nostro ego inferiore. E l'ego inferiore attraverso la nostra volontà deve obbedire, deve praticare i consigli del nostro io superiore. E questo lo possiamo volere solo noi, perché anche questo noi di cui io parlo questo noi di cui io parlo è sempre una parte di noi, perché questa volontà io la definirei come un corpo di volontà, una realtà che può permettere all'io superiore di operare nella vita o all'io inferiore di operare nella vita. Quindi vedete un po' quante manifestazioni noi possiamo avere in questa natura che chiamiamo essere umani. Quindi questo io sporgente bisogna un pochettino correggerlo. E per far questo necessitiamo di una profonda autoanalisi. Quante volte parliamo di autoanalisi? Ho fatto anche un'altra meravigliosa conferenza sull'autoanalisi perché non è un'analisi psicologica, psichica, è un'analisi interiore soprattutto, è un'analisi che va a indagare nei nostri raggiungimenti e a scoprire le nostre vere lacune. Ci vuole coraggio, ci vuole un coraggio incredibile ad analizzarsi interiormente senza sconti di pena. Eh? Non dobbiamo essere... <clears throat> permissivi, troppo permissivi con noi stessi. Quindi è importante l'autoperdono perché è un gran lavoro sul pentimento che non consiste eh, nell'illusoria pratica della confessione religiosa. Non esiste la soluzione dei peccati. Questa è una invenzione della religione per esercitare potere sulle anime. L'autoperdono consiste nella capacità che noi dovremmo raggiungere che comunque in natura spiritualmente già abbiamo, dobbiamo solo riscoprire nel riconoscere i nostri errori e nel far di tutto per non ripeterli. Questo è veramente perdonarsi, darsi delle nuove opportunità per non ripetere il medesimo errore. Questo auto è necessario e non te lo può certamente regalare un sacerdote o uno psicologo, o qualche dono. L'autoperdono è un lavoro che noi facciamo su noi stessi. Quindi ci perdoniamo, cioè accogliamo eh, la logica dell'errore che abbiamo commesso, ma ci impegniamo a non ripeterlo. Questo è il vero autoperdono, impegnarci a non ripetere ciò che abbiamo deciso essere un errore. E quando noi non dimostriamo questa forza, Rimaniamo fermi, perché se noi denunciamo a noi stessi sempre i medesimi errori di decine e decine di anni fa, vuol dire che siamo sempre fermi lì. Lo scopo del pentimento comunque è la purificazione di se stessi, che avviene attraverso la comprensione dell'errore e, ripeto, dallo sforzo che si compie per non ripeterlo. È altresì necessario e importante poi eliminare dalle nostre azioni quotidiane e dai nostri pensieri l'egoismo. L'egoismo nasce dall'ego ed è quella componente che allontana l'essere umano dal proprio vero e sé e di conseguenza dal saper amare veramente. Perché un egoista non sa amare, neppure se stesso sa amare. Un egoista perché crede di amare se stesso facendo tutto per sé, ma il vero amore che non comprende è l'amore spirituale, che non necessariamente ha bisogno della materia. L'amore è una dinamica basata su un continuo ed eterno scambio dare e avere, flusso e riflusso, una energia a doppio senso di circolazione, come io dico sempre. L'egoismo è una strada a senso unico, blocca il flusso dell'amore e fa morire tutto l'amore in sé ecco l'origine di tutto il male nell'uomo ecco l'origine di tutti i disordini di tutti i mali di tutte le guerre e di tutte le cattiverie e di tutte le paure e di tutte quelle cose negative che accadono nel mondo dunque lo scopo della nostra esistenza è l'unificazione con il nostro vero sé, la scintilla divina che vive in ogni creatura intelligente. La vera armonia la possiamo vivere solo se stabiliamo un rapporto e un contatto tra io inferiore e io superiore, ovvero tra la nostra natura umana e la nostra natura divina. Questo stato armonico è necessario per sviluppare le nostre potenzialità umane e divine e divenire individui completi, in grado di lavorare in modo significativo nel mondo, stabilendo con tutte, dico tutte le altre creature e tutte le altre dimensioni che vivono nel nostro mondo i veri rapporti, ovvero quelli basati sul rispetto reciproco e sull'amore. In conclusione, possiamo affermare che la nostra meta è l'illuminazione, ovvero la fusione della nostra coscienza con quella dell'uno, la coscienza di tutto ciò che esiste. Perché quando parliamo di illuminazione non possiamo altro che parlare di fusione con quell'io divino di cui finora abbiamo parlato come se superiore. Non ci si illumina a chiacchiere, non ci si illumina facendo un corso, non ci si illumina pagando un seminario, non ci si illumina attraverso delle false credenze, ma ci si illumina divenendo luce. E per divenire luce bisogna essere luce nella vita. E questa non è una certificazione che può venire da fuori, ma semplicemente da dentro. Così sfatiamo una volta per tutte il concetto di illuminazione. Quindi attraverso, e non dimentichiamo comunque, che è sempre attraverso un lavoro interiore ripeto, spirituale, che possiamo scoprire la nostra identità più nascosta, più profonda, quella essenza divina continuamente illuminata e ispirata dall'amore. E una volta scoperta, non ci rimane altro che desiderare che possa finalmente guidare la nostra vita, illuminare ogni nostro pensiero ed ogni nostra azione grazie ecco io penso di avervi dato anche questa sera del buone, dei buoni punti su cui riflettere delle informazioni che se accolte con la giusta fede e con la giusta energia sicuramente potranno cambiare qualcosa dentro di noi e poi vi ricordo che quando le cose cambiano dentro di noi, allora veramente possiamo parlare di cambiamento e di un mondo che cambia. Io vi ringrazio per avermi seguito finora, fin qua. Vi do appuntamento a martedì prossimo. E continuate a seguirci, continuate a sostenerci e soprattutto continuiamo a sentirci quella, meravigli quella meravigliosa famiglia che si chiama Saras e che è quella luce che si diparte da questo mondo verso il cielo per attirare ancora nuove grazie, nuove soddisfazioni, felicità e benessere per tutti coloro che si impegnano a cambiare interiormente per dare veramente un senso alla vita che al cambiamento stesso. Grazie e buonanotte a tutti.